Salve a tutti ragazzi, sono s 1004 ammazziamo Madamarco, non posso... Ah, ah, ah, ora Madamarco... Ro... Vai, vai in acqua, vai in acqua! Ah, Madamarco ancora in diamante, io sono in edirito. Ma te l'hanno regalato, in dai! Ma io l'ho detto nel video, infatti, che me l'hanno regalato. E eh, appunto, se non fosse stato quel tuo amico già saresti ancora col diamante. Beh, sono andato a scavarla un po' l'altro giorno No, non è vero, la spada è nederite Ma cosa fa? Ma dai, ma che fortuna, vai subito in acqua La spada è nederite me la sono fatta io e Comunque, allora, siamo qua perché volevamo continuare Atlantide. e, e... Prima è esploso un creeper, ha fatto esplodere una shulker box Non sapevo neanche che era possibile, ma a quanto pare è sparita Ho perso tutto allora se vedete che ho questi attrezzi qua non ho perso nulla è tutto qua dentro ma perché ho questi attrezzi qui che ho messo qui che sono tutti da far andare piuttosto lì di averci degli sprecati e poi invece questo qui era da un po' di tempo che volevo farvelo volevo vedere ho trovato Sono riuscito a fare un carapace di tartaruga eeeh sì, l'ho fatto ma vado ringrazia chi ti è passato attraverso e poi ho fatto anche un tridente. E poi prima o poi lo incanteremo e lo ripareremo anche. Ora, le litre non ci serviranno molto in questo video, quindi le poso un attimo qui. E mi metto questo. Perché ogni tanto mi Ma fai girare la lagate ogni tanto a te. Ok, allora torniamo qua sotto. C Eravamo lasciati l'ultima volta l'ultima volta ci eravamo lasciati qua con questa specie di cupola così che anche se non sembra proprio perfettamente rotonda ci sta e poi con questo altro corridoio diciamo che ci porta fino a quest'altra stanza quindi poi qui ci sarà un altro corridoio probabilmente ce ne sarà anche uno da questa parte e, però non so come continuare cioè, qua dentro, probabilmente sarà ancora tutto poi arredato. Se no, a questo punto potremo provare ad arredare un po'. Madame Marco, la smetti di fare cagate? No. Ok, allora, adesso che abbiamo preso tutto, Ma Madame Marco, se tu hai anche qualcosa, usalo pure per arredare. Certo, io sono il best tutto fare allora, magari potrebbe servirci il tagliapietre che ho lasciato là sopra. C'è un creeper che ho avuto brutte esperienze oggi con il creeper, quindi... facciamo subito fuori. Allora, cosa volevo prendere? Il tagliapietre? No, me l'hanno rotto prima! Il Creeper proprio... Ah faccio un attimo un taglio vado a prenderlo fino a un attimo a casa nel frattempo così prendo anche altre cose Tu... Oh <ride> ragazzi Gli eh, è eh, eh, da mezzo sto parlando e mi sono reso conto adesso che non, eh, non stava registrando la mia voce Vabbè l'unica cosa che ho fatto Senti, è prendere questa voce, roba il, il più importante del il server, Sentiranno solo ed esclusivamente. Allora stiamo dicendo che Madamarco ha deciso di andarsene da un'altra parte perché. perché lui è speciale dove e... sei? dove sei? dove sei? E dove vuoi che sia io? Sono. io vi sto facendo un video vabbè guarda che vado a rubare il magazzino allora io direi togliamo le torce e mettiamo le lanterne scusami ma da Aspetta. quando in qua c'è una cappa anche dove c'è tutti i totem da quando ci... in qua si per la maggiore non ci sono mai andato infatti li ho presi eh. con i raid eh, ok così, così si vede già abbastanza bene dove sono togliere queste torce dove nascondo cosa bellissima redstone e marchigini strani fantastico va benissimo cercando oh, la tonnella di vite comunque. E intanto l'ho finito tutto. Ma è scritto un messaggio l'altro giorno. E eh, ok, ma è morto. Allora, stavo dicendo, non stavo dicendo proprio un bel niente. Comunque, ho fatto qui un divanetto appena entrati. Ci sarebbero bene dei tappeti, ma io non ho portato la lana perché sono molto intelligente. Però qua ci sono il Confermo. blocco di alghe essiccate. E secondo me ci stanno bene qua. Tra l'altro, ho appena scoperto un bel niente, però non so come metterli. Allora, sono un blocco molto strano. È possibile che non ho un acciarino? Ho scherzo, ne ho 40. Secondo me, se ci stanno bene, ti può fare un deposito. Perché, se tu sei at ad Atlantide, cosa mangerai? P mangerai pesce e alghe. Quindi, probabilmente. A parte che è un po' sed come alimentazione. Oh, boh, io ho appena scoperto una cosa fighissima. Che non sapevo minimamente. Che posso piazzare i. i potteri? Posso piazzare sopra le scale? Cosa? Non lo sapevo con che forza di gravità ma di fatti allora questi magari per adesso non usiamo usiamo ancora quindi ragazzi seguitemi su youtube mi chiamo Vada marco sono ho più, molti più iscritti di lui 528 ti iscritti metto in descrizione grazie tanto mi allora... spammo comunque nei commenti allora questo magari mettiamolo da un'altra parte visto che adesso stiamo Non mi ricordo questa forma di polli, non so quante volte l'ho prefata. Ah. Non rubare i polli che ci sono lì dentro, perché sono solo miei. No, no, no. Poi allora, visto che qua siamo nella... nella um, ci starebbero bene dei tappeti, quindi nella allora vado un attimo a casa a prenderli se ce la faccio. Beh, quanti polli ci sono? Allora ragazzi, stavo dicendo. Ecco, qua mettiamo... Vai degli stendati del malaugurio qua che ci stanno bene li metto anche qua e poi ho preso i tappeti non è vero non li ho presi ho preso solo la lana ho fatto finta di averli presi quindi andiamo un attimo qua sopra e vediamoci dentro che sennò qui ma questo punto ci sono fatto cose io sullo... ma ci sta un punto che va esattamente sulla, sulla lava l'ho fatto io ma che ne so, ci sono un sacco di persone che hanno giocato lì. Mi faccio un bel po' di tappeti. A parte che fa strano che io non, abbia, non avevo dei tappeti bianchi perché io di solito crafto tappeti e poi dopo li metto nelle casse dei lingui colorate perché non li uso. Quindi mettendo. Ma dove stanno le pecore quelle robe lì? Però secondo te è meglio farlo più stile abbandonato o stile? Moderno, moderno per me è più un ballo moderno, sott'acqua. Cioè se vuoi Quindi farla faccio... per avanti eh, abbandonato vecchio. Se vuoi invece vuoi farla più modernizzata Che direi nuovo. Non lo so, sto provando a fare un tappeto un po' figo. No, non così ci sono nella luva nella vecchia generazione. E basta che. Lo so ma trovo a volte una, una macchia un, di un blocco di verde a terra e quindi non capisco credo Parche che ho delle sea la lantern nuova. che provo a mettere qua e questa è roba nuova a parte che appena fatti i tappeti sono già finiti allora qui facciamo un piccolo accatastamento di Alghe Dryet kelp block è giusto così per Ne mettiamo anche un po' qua dentro a caso Così roba che fa. Qui Ho voglia di fare Una roba così perché secondo me Ci sta bene Non lo so se ci sta bene potresti venire qua a darmi il tuo parere piuttosto di andarti a fare la nederite te, te ne do un po' io permetti di pagare ah allora ce l'hai? si sì, Ho <ride> quello che ho trovato nello scorso video qual è il metodo che usi per trovarla? a caso sinceramente sono andato stavo girando con le dita per trovare la fortezza e ho scavato un blocco a caso per prendere il quarzo che mi serviva per che c'era una mi dava fastidio che c'era una un, io ho riparazione sull'ascia e l'ascia era un po' rotta mi dava fastidio e l'ho riparato l'ho provata a riparare ma poi ho visto che mancavano troppi utilizzi e l'ho lasciata perdere ho scavato un pezzo di quartzo e dietro c'era la l'anidride questo vuol dire avere quello. no no no no no no no no no no no dai, non andare in, spect in spectator, adesso questo pezzo non lo taglio, e dico, eh, andate tutti nel canale di Madamarco e lo chiamate Cheater, perché oh, cavolo c'è, è venuto a raid e lo chiamate Cheater, perché lui viene qui e poi cita perché lui non è capace di fare una sopravvivenza, e... Questo lo dico e anche in abbo perché nella sua eh, unica hardcore che ha fatto è morto dopo che ha preso in giro un enderman. Adesso sta zitto perché sai che ho ragione. Non sto zitto. <ride> eh, però sai che ho ragione. Eh beh, non si può morire da un enderman, non ho capito. Sì, però sei in abbo. Ma che cosa ho trovato? Ma okay, che so cosa hai trovato? Costruiamo Non mi ricordo se si faceva così no Ma si fa sai così che è una base ha una base segreta nel nether? Sì che lo so l'ho visitata Poi non è molto segreta Allora voglio provare a fare degli, delle ha particolari per una arma enorme di netherrack di quella roba lì di nether eh, ciccio Beh si vede che ha scavato tanto si sì, per tornare vedete <ride> Ci sono tube. Voglio provare le... a fare delle serie particolari Ho sbagliato C'ho pure gli animaletti domestici Ma guarda, non so se lui ne freghi tanto qualcosa eh, comunque. Ma c'è un pollo Ma quello lì è normale, nell'enda nel ci sono i polli ma tra l'altro io non so no è giusto così Beh io mi rubo la sua caringa Obsidian Ma che cos'è questo? aspettiti ciulare ciulargli la roba ci per scrivo. piacere oh. Cartello dell'inattività, ma che, che roba è? Ah beh, allora il letto è cioè, Ehm Puoi venire un attimo qua così mi dice se sto facendo bene il lavoro Qua ho fatto una mensa Oddio, mi hai fatto prendere un infarto. Allora, da qua si entra belli belli queste alghe, Bonissimo. ma benissimo. Ma beh, questo è fantastico perché un po' in aria mi dicevano. Cos'è questa? Ok, una cassa a caso. No, lì l'ho fatto solo per costruire un attimo. Que questo è fantastico, e eh, lo so. L'ho fatto un attimo per costruire. Bellissimo. Qua una può mangiare, vedi? E qua. mmm buono buono buono. Devi farmi questo ASMR o come che si pronunciano? Non lo so, non l'ho mai visto. Oddio che figata! Vedo. Se, io... se tu ti shifti, shiftati qua sopra, guarda il mio nome, guarda il mio nome, vedi attraverso il vetro. Aspetta. È trasparentissimo. Vedo tipo il cielo. poco normalissimo. Quanti sto Madonna madonna. Uh, allora, ho appena visto una cosa. Però di anno, oh mio dio, ha fatto tutte le scale, le ha decorate, che se tu scendi su so fantastiche. Oddio, oh mio dio, mi ricordo una cosa allora ragazzi ho raccolto un po' di foglie di quercia e voglio provare a fare un po' di, di natura mettere un po' di natura in modo che questi ipotetici abitanti di atlantide abbiano un po' di qua non li potrò mettere perché è troppo basso poi non riesce a saltare Ok, ho messo anche un po' di verde, anche se qui boh, mi suona un po' male, però per la lore ci deve stare. Qui ci sta bene. Posiamo un po' di robe inutili. Però, detto questo, io finisco il video. Spero che... vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio probabilmente continueremo a fare altre stanze. E... Non so cosa terrò di questo video perché ho registrato tanto e probabilmente taglierò tanto. Non ho ancora finito perché volevo mettere un po' di glazed terracotta bianca. Un po' in giro perché ci sta bene secondo me. e Non mi piace tanto questa cosa qui perché è ripetitiva e quindi lo faccio così. Lo finisco così. Sì, anzi, così no, così è meglio ora, detto questo come sto facendo il video è finito qui e ciao